Ciao a tutti i Colors e buon Carnevale a tutti, io sto girando questo video in anticipo ma uh, siccome mi hanno taggato quando non manca così poi tanto e mm, voglio forse fare degli altri video prima di Carnevale, lo vedrete il giorno di Carnevale, sono stato taggato da Luca Meri de Cadella il quale però non ha, messo tutte le La quale non ha messo tutte le domande, non ha messo gli ideatori, non ha messo il nome del tag, Maria Maria E dopo qualche giorno sono stato anche taggato da Martina del canale Spero Non ti dispiace se ho detto il tuo nome reale, ma vabbè, tanto non c'è il cognome, non lo so nemmeno io quindi eh, vi lascio l'info box adeguata, adeguatamente aggiornato con i canali anche di, di Maria Sì, ciao Con i canali sia di Maria che di Mimi Oltre a quelli che citerò dopo E quindi eh, vi citerò tutto io Il tag è appunto il mio carnevale da bambino Nel mio caso ideato da solo di Sicilia e voglia di cucinare Antonella. No, di cucinare Antonella, è Antonella che voglia di cucinare, vabbè. <ride> e... e iniziamo con le domande anche perché mi sa che è l'ultimo video che posso fare per oggi e poi devo mettere la macchinetta a caricare. Ho visto che non sarà molto entusiasmante perché io non so eccessivamente carnivalesco. Come ti mascherava tua mamma? Sono mascherato tante volte Da piccolo eh, Sono stato abbastanza libero di scegliere Devo dire rispetto ad altri ambiti della vita e Mi sono mascherato da Arlecchino ehm, Da Capitanoncino Poi anche da Uomo Aragno Un anno E poi non mi ricordo mostra, mostra una tua foto da bambino In maschera Non ce l'ho Cosa diavi del carnevale? La schiuma addosso. Cosa ti piaceva? Buttare i coriandoli che non facevano e non fanno male a nessuno. I dolci. L'idea di vestirmi perché il trasformismo Travestirci mi è sempre piaciuto, mi piace tuttora. Non sono esclusi in futuro video. Del genere dipende riusciamo a metterci d'accordo con l'aiutante che avrò e basta il dolce di carnevale che ti faceva impazzire le chiacchiere perché io anche se sono magro sono un goloso di merda per cui adoravo adoro tuttora le chiacchiere a questo proposito siccome l'ha chiesto ai suoi iscritti vi voglio segnalare il canale di Marcone Pasticcione, che è un, un canale appunto di cucina. Siccome so che tra voi ci sono mh, molti e molte appassionate di ricette, ve lo segnalo, vi metto il link nell'info box. Vi invito ad andare a iscrivervi perché se diciamo ricetta risate in pochi minuti, le mie ziette è il mio canale preferito da, dalla parte de, del canale femminile tra il canale degli ammetti, quello è il mio canale preferito di Cusciera facciamo come li metto tutti e due, sia Marcone e pasticcioni, sia ricetta risate in pochi minuti della serie vi, met, vi troverete 13 link di canale, io magari mi spacco per metterli tutti e poi manco guardate l'info box, vabbè andiamo avanti con le domande Ti piacevano le feste in maschera? Ma qualcuno ci sono stato, ma niente di entusiasmante Hai mai sfilato in maschera tra i carri allegorici? Sì, l'ho fatto E a questo proposito mi è venuto in mente uh, un travestimento che ho fatto da un po' più grandino tipo 13-14 anni Mi sono travestito da donna Purtroppo non ho foto, mi dispiace mi dispiace veramente perché il risultato era una cosa esilarante, veramente. Ed è stato una di quelle volte che ho sfilato attraverso i carri. Mm. Lo scherzo di carnevale più divertente che hai fatto? Nessuno. Lo scherzo che ti hanno fatto? Nessuno. La cosa ti piacerebbe vestirsi se tornassi indietro? Ma io non avrei manco bisogno di tornare indietro mi basterebbe trovare qualcuno che mi trucca eh, vestiti della mia taglia da portare almeno quella volta delle scarpe magari senza troppo tacco perché altrimenti non so come tenerle e mi travestire di nuovo tranquillamente la donna con una consapevolezza in più di quello che sto facendo che mi diverte anche ti piacciono le maschere tradizionali o quelle moderne? Penso che le maschere tradizionali non vadano dimenticate. Eh, quindi di base a quelle tradizionali subito, sicuro, che è subito. <ride> Ma anche quelle moderne ci stanno, perché a un certo punto uno se si mette che si travesse per tanti anni muorirebbe un po' di fantasia, quindi poi non vengono anche quelle moderne. Le maschere tradizionali sono diverse, cita quelle di appartenenza alla tua regione o città. Io non mi sento di nessuna regione, di nessuna città, quello che c'è scritto sulla carta d'identità e sul certificato di, di residenza non mi interessa, quindi direi che salto questa domanda. La maschera che ti piace tra quelle tradizionali? Mi sembra un pochino ripetitiva sta cosa comunque rispondo a Lecchino perché è uno dei primi travesti che ho fatto è che grazie a Santina F ho scoperto con una maschera Bergamasca e io non lo sapevo. Tagga qualcuno. Ragazzi e ragazze, io pubblicherò come ho detto questo video il giorno di carnevale, quindi mi sembra abbastanza superfluo taggare qualcuno. Non taggo nessuno, se qualcuno vuole farlo in ritardo. Eh. Mi raccomando, dite mm, chi sono le creatrici e eh, se volete anche l'avete visto da me perché sinceramente proprio ieri ho scoperto che mi hanno copiato un tag creato da me e da Camilla Milanesi e mi ha fatto girare un po' le scatole. Siate buoni e non me le fate girare anche voi. Vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo presto. Ciao!